Oggi è il 30 maggio, andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata, su informazione fiscale, sui principali quotidiani nazionali e partiamo subito dal super bonus, contratti già firmati senza CCNL e lavori non iniziati, cosa fare? E poi ancora sul super bonus fuori dall'obbligo di CCNL edilizia alle imprese individuali, con la nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate, e il modello 730 2022 precompilato con modifica dal 31 maggio, al via anche la compilazione assistita del quadro E, e poi le dimissioni online in stand-by mercoledì 1 giugno con servizi lavoro in manutenzione, infine chi può andare in pensione nel 2022 con i requisiti anagrafici e contributivi richiesti, in ultimo uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dal super bonus, contratti già firmati senza CCNL, edilizie e lavori non iniziati, cosa fare? se i contratti sono firmati prima del 27 maggio ma i lavori non sono iniziati non è necessario inserire l'indicazione del CCNL edilizia negli stessi dovrà tuttavia essere presentata l'attestazione di atto notorio CCNL edilizia e il contratto nazionale deve essere indicato nelle fatture relative alle spese degli interventi il punto alla luce dei chiarimenti della circolare numero 19 del 2022 dell'Agenzia delle Entrate L'obbligo previsto dal comma 43 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 che è stato introdotto dal decreto sostegni sostegniter si applica per i lavori di importo superiore a 70.000 euro che vengono effettuati a partire dalla data del 27 maggio 2022. Come è stato specificato nella circolare numero 19 dell'Agenzia delle Entrate, l'indicazione relativa all'applicazione dei contratti collettivi del settore edilizia da parte dei datori di lavoro deve essere inserita nei contratti di appalto o negli atti di affidamento dei lavori stipulati dalla data del 27 maggio scorso per i contratti firmati in data precedente nel caso di cessione del credito ma anche di fruizione diretta dell'agevolazione dovrà essere integrata la documentazione con l'attestazione di atto notorio CCNL edilizia. sullo stesso tema la circolare 19E dell'Agenzia delle Entrate che è stata affrontata all'interno dell'articolo di Anna Maria D'Andrea sul Superbonus fuori dall'obbligo di CCNL edilizia le imprese individuali con la nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate che fa il punto sulle numerose novità introdotte in materia di Superbonus 110% con obbligo di applicazione del CCNL edilizia più rappresentativo per i lavori avviati dopo il 27 maggio 2020 e 22 vediamo che eh, appunto per l'accesso al superbonus e bonus case ordinari restano esclusi dall'obbligo di ccnl edilizia più rappresentativo le imprese individuali anche se si avvalgono di collaboratori familiari questo è uno dei chiarimenti del documento di prassi che è stato pubblicato il 27 maggio scorso e che è scaricabile attraverso l'apposito box nell'articolo anche gli altri chiarimenti passiamo al modello 730 2022 precompilato con modificazione del 31 maggio al via anche la compilazione assistita del quadro e fa il punto rosi Delia sul modello 730 2022 precompilato è possibile modificare e inviare i dati dal 31 maggio al via la compilazione assistita del quadro e che permette di intervenire in maniera guidata sulle spese che danno diritto a una detrazione d'imposta o a una deduzione del reddito già presenti le istruzioni da seguire sono all'interno dell'articolo Proseguiamo con le dimissioni online in stand by mercoledì 1 giugno con servizi lavoro e manutenzione, l'articolo è di Alessio Mauro e fa il punto sulle dimissioni online, canale non disponibile nella giornata del 1 giugno, si ferma il portale servizi lavoro dalle ore 13 e tutti i servizi digitali non saranno accessibili, ferma anche l'app per comunicare l'interruzione dei rapporti di lavoro, a dare la notizia dello stop al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Infine, chi può andare in pensione nel 2022? Tutti i requisiti anagrafici e contributivi nell'articolo di Wanda Soran che risponde all'interrogativo quali sono i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per andare in pensione quest'anno. Dalla pensione di vecchiaia ai trattamenti anticipati, i dettagli sulle vie d'uscita dal mondo del lavoro sono all'interno dell'articolo. Infine diamo un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che ha in apertura le telecomunicazioni con la rete unica Team Open Fiber, ecco l'accordo al via l'integrazione con il controllo a Cassa Depositi e Prestiti, l'articolo di Federico De Rosa, e poi da Mariupoli il saccheggio segreto di Azovstal, così l'acciaio ucraino diventa bottino di guerra, e i numeri del giorno, 114.000 si riferisce all'estate 2022, tanti passeggeri e poco personale, e in Europa sono a rischio 114.000 voli, e poi 171 che riguarda invece le scadenze fiscali di giugno, adempimenti tasse, imu e crediti d'imposta, sono appunto 151. In tema di lavoro, posto fisso, concorsi flop e dimissioni tra i dipendenti pubblici, che succede? E l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi, che si intitola In cerca di alibi per non cambiare, bersaglio preferito, la solita Europa, è di Daniele Manca e fa il punto su quelle che sono le raccomandazioni da parte dell'UE all'Italia, che eh, hanno appunto diversi